Sono Ermelinda, faccio parte delle Contra il ContraltaV della Val di Susa e oggi, insieme anche ad altre donne NOTAV di Torino e dintorni, siamo qui davanti alla RAI per un presidio di comunicazione e di solidarietà nei confronti delle nostre compagne eh, Dana, Fabiola, Francesca e Stella che, a seguito delle condanne per un'iniziativa di comunicazione del 2012, sono state condannate eh, a delle pene molto dure. Eh, in maniera particolare Dana eh, è stata messa in carcere per due anni e quindi hanno voluto utilizzare questa condanna più che altro per imp impaurire il movimento, eh, per fare in modo che Dana possa diventare un esempio affinché le persone se ne stiano a casa. Ma quello che succede nella realtà è che a noi tipi, questo tipo di affronti non possono fare altro che aumentare la nostra determinazione sulle ragioni che hanno portato queste compagne a mettere i loro corpi a disposizione della lotta. Ed è quello che noi continuiamo a fare ogni giorno sui nostri territori e oggi siamo venute qui per avere diciamo, una voce più alta in maniera che i mezzi di comunicazione si interessino a noi, non solo perché per noi questa lotta è importante per la difesa della nostra terra, ma è importante per tutte le persone perché è un enorme spreco e in un periodo come questo, con l'epidemia del coronavirus e con la salute che dovrebbe diventare la nostra principale attenzione, eh, questa sarà un'opera invece che è portatrice di malattie. Quindi a maggior ragione noi oggi siamo qui, saremo poi anche sotto il carcere eh, per Dana e soprattutto saremo sui sentieri della nostra terra.